Non lo so, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, hanno sentito. c'è, c'è, c'è, no? no c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, Eeeh Uhhh Uhhh Uhhh Hola, de telegram ¿Cómo va? Espero que todo esté muy bien questo mandarles este video para saludar y educarles Feliz Nome Novo Y que puedan llegar a de felicidad Salud Gracias Aude, aude, Tanto bello Qua, qua, qua, qua, qua, qua, no qua, qua, Mi seguite su TikTok? qua, qua, qua, qua, qua, Che Dai anche solo tu viene bro. Non so io muovo adesso. Stiamo arrivando, stiamo arrivando. Lancio di equipaggiamento alle.